Sono Stefania Bellucci della LR Immobiliare di Viale Somalia numero 6 e vi presento un appartamento che è ubicato nella zona alta sopra Labbaro. Si tratta della zona di Colli d'Oro, è detta appunto Colli d'Oro perché è in posizione predominante rispetto alla parte bassa di Labaro e in una zona residenziale. L'appartamento in questione sono 96 metri quadri interni e 50 metri quadrati di terrazzo, nonché dotato di posto auto in garage. I 96 metri quadrati sono composti da un salone, che è questo dove mi trovo io in questo momento, Abbiamo poi un disimpegno con due camere, cucina abitabile, un bel ripostiglio. grazie all'ampia metratura questo appartamento è facilmente trasformabile in un quadrilocale cioè tre camere da letto salone con angolo cottura servizi in questo stabile prevalentemente gli appartamenti sono con un unico bagno la signora in questo caso la proprietà ha creato regolarmente un secondo bagno l'appartamento è stato completamente ristrutturato con materiali di alto pregio e che dire non resta che venire a visitarlo.